ok, abbiamo visto mh, nel video precedente come importare il famoso boschetto di Lorena con i cervi eh, dentro FrameVR abbiamo visto che la, eh, la soluzione è pro probabilmente più semplice ma eh, esiste un altro oh, metodo per ehm, altri metodi adesso magari farò vedere un po' tutti e fra questi ad esempio c'è special che qualcuno ha, ha accennato allora con Spatial praticamente tutto funziona più o meno uguale a frame VR l'unica differenza adesso vediamo è che è possibile e quindi c'è una cosa in più di special che permette di prendere un environment e di poterlo spostare a piacimento quindi praticamente si fa Spatial.io e qui bisogna registrarsi per poter creare dei, eh, qualcosa no? quindi adesso sono già collegato in teoria e quindi eh, dovrebbe dirmi ok posso creare uno spazio nuovo hm? e quando creo uno spazio nuovo posso come al solito fare upload custom space piuttosto che usare una galleria già fatta Spatial è un po' più complesso di frame VR da questo punto di vista e quando si crea il vostro spazio a questo punto chiede di, ehm, di mettere un environment L'environment se vedete che qui è tutto, è tutto praticamente vuoto prendiamo il nostro solito glb, lo mettiamo dentro okay? abbiamo un upload in progress esattamente come in frame VR quindi apparentemente sembra più semplice ci impiega un attimo a tirarlo dentro però come vedete possiamo avere sia glb che gltf che fbx e eh, quando abbiamo l'environment, l'environment è quello lì okay? e, eh, se è messo a posto bene va bene, altrimenti diciamo edit e a questo punto possiamo abbassare questo environment spostarlo a piacimento mm, e quindi eh, e scalarlo, scalarlo vuol dire che possiamo allora, l'ingresso, come vedete, è molto chiaro: praticamente è così, e poi possiamo modificare praticamente la scala. Quindi mettiamola un po' più grande perché è effettivamente piccolo. Mettiamo una scala ancora più grande, quindi più per 64 in questo caso. 200, vediamo un po' 200. Ok, mi sa che c'è un limite alla scala con cui si deve fare, quindi eventualmente se uno vuole poi camminarci deve, deve, eh, deve praticamente eh, metterlo a posto. Comunque, Dan, adesso per dire in questo momento eh, potrebbe essere fatto, si chiama Bispo Scene, ma possiamo probabilmente cambiare di nome, quindi settings di questo eh, microfono tutte le cose solite eccetera dovrebbe esserci da qualche parte la possibilità di cambiargli il, il... il... cosa? No, aspetta, andiamo, e poi ci mettiamo qua... Ah, ok, forse l'abbiamo ingrandito un pochino troppo mm? comunque supponiamo di averlo grosso così mm? quindi, eh, perché eravamo in aria prima okay. una volta grosso così e, e quindi possiamo esplorarlo per vedere un po' come funziona vedete che è diventato enorme adesso mm? se per caso eh, lo vogliamo fare environment, e facciamo eh, edit environment position e possiamo metterlo un pochino più piccolo, per esempio a 16 100. però eh, vedete che l'environment a questo punto è quello, ci andiamo proviamo a spostarle modo tale da esserci più o meno dentro quindi il, il problema qua è semplicemente riuscire a, a pilotarle modo tale da esserci dentro l'environment nel posto giusto e una volta fatto praticamente abbiamo praticamente, il nostro environment fatto andiamo sotto, ecco vedete che è ancora enorme a 100 però diciamo è già accessibile a questo punto per farlo accedere ad altri in gruppo si fa go live e, e c'è un bespoke scene questa cosa qua, facciamo go live e il go live praticamente c'è un indirizzo che è questo che possiamo condividere su facebook o da qualche parte quindi facciamo copy per, metterlo, per condividerlo quindi a questo punto possiamo fare ctrl e andare in incognito e andiamo sopra da un altro utente vedete che eh, con quell'indirizzo praticamente entriamo effettivamente dentro oh, dove vogliamo eh, non so se sia obbligatorio creare l'utente o se si può entrare anche in questo modo sembra di sì e vedete che è diventato enorme questa roba qua e quindi possiamo visitare l'ambiente e, e poi c'è di sicuro tutta la, okay. tutta la possibilità di mettere dei spawn point eh, quindi di poter, di, di, poterci, eh, di poter entrare in un punto predefinito la storia dei spawn point magari poi la vediamo in un altro video la stessa cosa che vediamo qui la possiamo fare in realtà anche con uh, MetaQuest nel caso di MetaQuest um, quando si deve scaricare l'app di Spatial e poi quando si scarica l'app di Spatial lui crea, uh, chiede di fare un pairing quindi da un codice numerico e poi da una, un link qui su un pc da cui si può fare il pairing mettendo quel codice dopodiché ci si muove, ecco, l'unica cosa che non ho trovato è il volo ancora, magari c'è, magari non c'è. Eh, comunque diciamo in questo modo siamo riusciti a fare una cosa eh, molto interessante usando un environment nostro. Tenete conto che poi dentro l'environment si possono aggiungere eh, delle cose. Mm? Adesso il guest non lo può fare perché non, eh, ovviamente non può rovinare l'ambiente, possono navigarci ma eh, il creatore, comunque chi è abilitato, può aggiungere eh, qualche cosa di suo gradimento e credo che questo sia più o meno tutto per la parte spacial.